Le masse stanno in posizione! In cammino! Però vado a dare una flash. Hai iniziato a progettare tutto? Quando ho messo piede in questo posto? Samuel, datti una mossa, dobbiamo fare in fretta. Porca miseria, perazzata! Non aprire la puerta! Nunca saldrás sti a cazzo. Questi uomini sono sadici. Stiamo facendo un favore al mondo. Tieni. Ti servirà. Tu ti ricordi come se usa? Mi tornerai in mente. Apron todas estas puertas. Hector. Se lo fai, scoppierà una cazzo di rivolta. <laughs> esatto. Pagano. Yeah! No. Adesso. Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubriste. Samuel, escondete detrás de algo. Cosa? ¿Por qué? Fallo y basta. Ay, sí. Sí, está bien. Samuel, tra un minuto saremo liberi o morti. Te la senti? Oh, merda! C'è What's <laughs> up? Oh, no, no, sto bene. Non sono mai stato meglio. No, prendi, sei ti si trattato. Forza, vedi. Grazie. Allora, che vuol fare Samuel Drake? Accidenti, vediamo. Uh, uh, farmi un bagno. Dormirei in un vero letto. Raro. Magari trovare una bella donna che mi scaldi. Uh -huh. uh, cercherò il mio fratello. Sembra un buon inizio Sì, certo Quindi Quanto tempo ti servirà per recuperare il tesoro di Ederi? Uh, non lo so Tornato negli Stati Uniti e riprendo le ricerche Quanto? È difficile dirlo prima di cominciare uh, Hai detto di sapere dov'è? Sì, al, al, certo, ok, ma, ma... Senti, non è che Avery abbia lasciato una mappa con sopra una grossa X, ma Detengosi ho degli ottimi anche. indizi. Ok. E, e ascolta. No, aspetta, aspetta un attimo. Ehi, servo! Tu mi gusta Samuel. Ma soprattutto ho creduto. Ecco perché tu sei qui. Posso, posso trovarlo, ok? Mi serve assurdo del tempo. Dammi un cucino. Vedi, il problema Oddio. è che si stanno insinuando dei dubbi nella mia testa. Hector, ascoltami. Io lo troverò. Lo giuro. Quanto? Sei mesi. La gente è pigra. Siete sempre a chiedere più tempo del necessario. Tre mesi. <ride> Tre mesi è impossibile. Tre mesi. Metà del tesoro. Vuoi farcelo? Dillo. Tre mesi. Metà tesoro. Bueno. Se scappi, se provi a nascondere il tesoro. O se fai qualcosa di stupido come avvisare le autorità, lo scoprirò. Quando meno te lo aspetti, ti troverò. E a quel punto, non sarò così clemente da ucciderti. Vieni. Forza. Ora, la città più vicina, e a dieci chilometri in quella direzione, verso l'alba. Da quanto non vedevamo un'alba all'aria aperta, eh? Vamos. Senti, una volta trovato... Che faccio? Tranquilo. Quando verrà il momento, passerò a riscuotere. Buona suerte, Samuel. Quindi... Dalcasar mi ha tirato fuori. Ed così qui. Brutta storia. No, basta riprendere la pista che avevamo. Aspetta, pista? Eh. Sam, non c'è nessuna pista. Quando Rafe e io siamo fuggiti, lui ha speso il patrimonio di famiglia per il terreno della cattedrale di San Disma. Abbiamo cercato per settimane, ma il tesoro di Avery non c'è. Ma questo non ha fermato Rafe. L'idiota ormai scava da anni, non ha ancora trovato nulla. Eh, non mi sorprende Che vuoi dire? Sì, lo sai Ho fatto anch'io qualche ricerca e... Scommetto Beh... che Rafe questa non ce l'ha È incredibile cosa si può trovare oggigiorno su internet È solo la croce di Sandisma. Tu dici? La nostra era rotta e vuota, ricordi? Merda, questa è intatta Avery ne realizzò più di una E quindi ciò che mancava da quella di Panama Molto probabilmente sarà dentro questa uh -huh. Beh, d'accordo Ma dove si trova? Oh, questo magnifico articolo Sarà messo all'asta tra tre giorni A Villa Rossi A Villa Rossi? Sì, la conosci? Ah, uh, ovvio e come penseresti di ottenere un invito per un'esclusiva e blindatissima asta del mercato nero? Ecco, non serve necessariamente un invito per, ah, per quello... Okay. E i soldi <coughs> per superare tutte le offerte dei miliardari? Potrei anche ipotecare due volte la casa, ma non basterebbe neanche... Eh. Già, tu vuoi provare a rubarla, eh? Mm, no. Noi due. Uh. Oh No. No, Sam, giuro, no, non posso, ho chiuso Cosa? No, io non faccio più questo tipo di cose Tra l'altro c'è un sacco di gente che è anche meglio preparata a gestire situazioni così <ride> Tipo chi? Uh, non saprei, tipo... Uh, chiunque, Charlie Cutter? No Lui è no, il numero no, uno no, per no, questi lavori Assolutamente lavoretti. no, non affiderò a, a Charlie o a chiunque altro tu abbia in quella rubrica la mia vita, ok? Qui ho bisogno di te Andiamo, Sam, ci sarà un altro modo. Non col tempo che mi resta. E di certo non con Alcázar. Ciao, tesoro, sono io. Sì, senti, non ci crederai mai. Jameson è appena entrato qui con i permessi. Sì. Lo so, lo so, ma... Beh, credo accetterò il lavoro in Malesia. Di niente? Solo dei farabutti d'alto bordo con l'abito delle grandi occasioni. <ride> e ancora nessun segno di Sullivan? Beh, c'è ancora tempo. Sembra che il deposito sia nell'edificio dietro la villa. Da lì lo vedi? Si vede solo il tetto. Oh, chissà cosa tengono nascosto lì dentro. <ride> Concentriamoci sulla croce di Avery, ok? Non lo so, non vuoi portare un regalino alla tua signora? Che caro Non complichiamo tutto Esatto, complicato Sarebbe meno complicato se fossimo solo noi due Sam... Siamo già dentro a quest'ora Sì, ma correndo rischi ma Hai pensato a un piano di riserva nel caso Sullivan ci dia buca? No, perché non lo farà O se viene beccato Sam... Conosce chi organizza l'asta Conversa amabilmente con gli invitati Va di sopra, apre la finestra e siamo dentro È un piano perfetto uh -huh. Ok, ho capito Avanti, dillo E se ruba la croce e se la tiene? No, non lo farebbe mai Victor Sullivan, parliamo dello stesso Victor Sì, in passato ha fregato qualcuno, ma non noi No, non te Ok, so che tra voi non corre buon sangue Puoi dirlo forte Io mi fido di lui, ok? È uno di famiglia No, no, no, no, no, ascolta Ti chiedo solo di fidarti anche tu mm? Va bene, va bene Verrà ad aiutarci Prima o poi Ok, ma ammetterai che non puoi escludere a priori la possibilità che... Lui... Eccolo Visto? Fiducia por el vestido